Qua c'è la base segreta di Super Sonic, proprio dietro questa montagna. E praticamente io ho portato delle cose, no? Ho portato l'armatura, che in realtà è molto poca. Ho un'arma, giusto una spada e un piccone nel caso dobbiamo tipo scapparcene. E ho già fame, infatti devo consumare già un panino che già ne abbiamo pochi. E praticamente qua c'è scritto, non ci sono sederi negli alberi, ma ci sono i bottoni. Io suppongo che quindi debba, esattamente, debba andare da questa parte. Questa è la base segreta di Sonic Oro o Super Sonic si chiama Se io salto qua sembra un parkour questo Qua magari c'è una manopola ah, ah ah ah ah Avete capito tutti come funziona eh Eh qua ci sono un sacco di segreti ma non ci sono solo questi ragazzi. Tutto qua c'è un quadro stiamo attenti Non c'è niente qua Possiamo andare avanti e vedere cosa c'è qui Sono veramente C'è lui non dovevo venire qui mi fa molto male, lui è proprio cattivo, lui è veramente malvagio. Se mi faccio uccidere da lui muoio. E non va bene morire, non è bello morire. Mi sta uccidendo, mi sta uccidendo, mi sta uccidendo. Ok, lo sto uccidendo io, lo sto... Lo sto... Raga, ho poco, poco, poco. Ok, uh, cerchiamo un modo per uscircene da qui. Allora, lui rispauna, lui questo è questo il problema, lui rispauna, raga. Sì, cosa ho fatto? Sono entrato qui dentro! Mi sento così illegale ad averlo fatto! Ma forse si poteva entrare, non so. Il gioco sta crashando forse l'influenza di Sonic, o forse il mio PC che è scemo. Oh no, è di nuovo rispawnato, lo sapevo io, lo sapevo che sarebbe rispawnato. Eccolo là. Allora, cerchiamo di uscire da qua. Eh no, però continua a laggare, raga. Cioè, se crasha, cosa faccio io? Mentre propriamente proprio mentre mi uccide. Via, via, non ti conosco, io non so chi tu sia, mi spiace, ehm... Comunque ci possiamo vedere la prossima Vedete che lui si muove anche velocemente Già yeah, non lasciamolo Ok Giustamente arrabbiato perché gli sono entrato in casa Pure io Cosa mi aspettavo mai Allora vi do uh, un indizio Laggava perché Avevo messo il chunk al massimo praticamente Vediamo, Vediamo cosa ha Sonic in casa Beh un bel niente devo dire Però qua c'è un um, Un ingresso da qualche parte Ma questo è un altro Madonna ma raga quanti pertugi ci sono È assurda sta roba Eh, Ho paura Chissà se Sonic ci ucciderà oppure no. Eh, raga, dove stiamo andando qua? Perché qua stiamo veramente andando in un sederone. No, non voglio uscirmene. Aspetta, non voglio uscire. Raga! Vado... Oh no. <ride> Avete capito? Allora, qua, praticamente, c'è di nuovo Super Sonic. Si è spostato, evidentemente. Però è potentissimo. Cioè, vabbè che io lo sto uccidendo in non... un No, mi sta uccidendo lui adesso. Mi sta uccidendo. Mi sto uccidendo... No, mi sto uccidendo... Raga, mi ha ucciso. Ma sentite questi rumori, raga. Oh mio Dio. Se volete indagare, scrivetemelo nei commenti. Iscrivetevi al canale e lasciate like. Ciao.